eccomi qua ancora con una ricetta sfiziosa crostini di pane saporiti guardate il video quindi prendiamo del pane io in casa avevo questo qui fresco ma se fosse vecchio ancora meglio e cosa faccio? lo taglio a cubetti lo taglio bene bene a pezzettini lo insaporisco con tutte le spezie quelle che ho in casa io ho fatto su tutto quello che avevo paprika pepe addirittura del condimento per spaghetti del rosmarino della salvia eh, quello che anche aglio se volete come vi piace peperoncino quello che volete della serie chi più ne ha più ne metta le mani per far amalgamare bene tutti gli ingredienti, tutti i sapori che ho messo e ora il nostro pane un bel bagno nell'olio d'oliva circa mezzo bicchiere vedete voi regolatevi voi non deve essere zuppato ma un pochino bagnato mischiate tutto con le mani è bello lavorare con le mani e ora che si fa si prende la teglia del forno con la carta forno si dà ancora una bella mischiata a questi crostini che guardandoli mi viene una fame ancora adesso sono venuti veramente buoni eh? ma buoni buoni buoni che si fa con i crostini ma vedete un po voi io di solito le metto nelle zuppe nella pasta e fagioli sono una bontà quindi metto i miei crostini nella carta forno li Distribuisco bene, dopodiché li infilo in solario, in forno, per una decina di minuti a 200 gradi, mi raccomando devono essere croccanti per una decina di minuti circa. Questi crostini sono davvero eccezionali, li ho provati ieri sera con la zuppa ai fagioli, ma che dire, buonissimi, provateli anche voi con le vostre zuppe. Intanto vi ricordo di mettere un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella mi raccomando e ci vediamo al prossimo video. Ciao!